Beh, questo mi sembra, insomma, da anni oramai ha sedimentato una riflessione su temi che fanno riferimento alla società civile in rapporto alla società politica, al sistema politico, ma al sistema eh, dei media, al sistema della magistratura e quindi mi sembra un momento molto importante perché vi è una riflessione su alcuni eh, dei punti fondamentali della crescita di una società civile.